Vediamo come Flogoritm traduce in Python un algoritmo con, contenente il ciclo FOR. Allora, cosa fa questo algoritmo? Calcola la media aritmetica tra n numeri. N viene mm, comunicato dall'utente all'inizio e quindi per n volte viene eseguito questo ciclo di istruzioni. Viene richiesto l'inserimento del numero, viene letto il numero e questo numero viene Man mano, eh, man mano che vengono aggiunti vengono sommati insieme e salvati in una variabile che abbiamo chiamato totale questa variabile all'inizio durante il, il primo giro, il primo ciclo eh, non è ancora mai stata utilizzata quindi eh, non si sa che valore abbia quindi è necessario inizializzarla all'inizio prima del ciclo a un valore zero finito il ciclo quando si esce basterà calcolare la media in che modo prendendo la somma di tutti gli n numeri inseriti e dividendo per n l'istruzione eh, sì, di output consiste in una eh, stringa che eh, è, la, è la frase la media aritmetica è concatenata alla variabile media allora vediamo velocemente che questo algoritmo funziona quindi eh, metto tre numeri per fare in fretta 4, 2 e 6 la media aritmetica è 4 Ok, vediamo come lo traduce in Python quindi clicchiamo sull'ultimo pulsante qui in alto ed ecco la traduzione in Python passiamo subito a vedere come è stato tradotto il ciclo FOR allora, mh, prima cosa notiamo che le tre istruzioni inserite all'interno del ciclo qui sono ehm, diciamo, evidenziate dal fatto che hanno un'indentazione maggiore eh, come vedete eh, mentre per l'inizio ciclo mh, vabbè, è chiaro che l'inizio del ciclo inizia dopo l'istruzione FOR eh, ma non c'è nessun altro segnale per capire quando sono finite le istruzioni del ciclo Il segnale per Python è esattamente il fatto che le istruzioni successive non sono più um, indent indentate come queste. Quindi l'indentazione in Python è obbligatoria quando eh, si inseriscono le istruzioni all'interno di un ciclo o anche come vedremo in una istruzione di controllo come IF. In altri linguaggi di programmazione l'indentazione è semplicemente... Um, un modo di rendere più leggibile il codice agli esseri umani che l'hanno scritto o che lo stanno leggendo um, mentre in Python è proprio un segnale che va dato all'interprete del linguaggio quindi è obbligatorio, ripeto Allora, andiamo a vedere se funziona questo codice Quindi, Ah no, un'altra cosa che volevo farvi vedere Allora, vedete che qua la, il contatto, la variabile che funziona da contatore per questo ciclo che deve contare da 1 a n qui ehm, c'è scritto che i deve eh, variare nel range e poi come parametri di questa funzione range eh, ci sono tre, ehm, tre valori 1 che è il valore iniziale da cui iniziare a contare poi abbiamo n più 1 e non abbiamo n perché perché qui ehm, funziona così, qua come secondo parametro va messo il, il primo valore escluso, cioè il valore che quando i raggiunge eh, riconosce come valore di blocco, per cui non deve più eseguire le istruzioni. Allora è chiaro che se metto n cosa succede? Che si blocca, una volta che i uguale a n si blocca e non esegue invece l'ultimo ciclo che invece deve, deve eseguire perché deve andare da 1 a n quindi il primo valore escluso è n più 1 questo terzo parametro è uno che mi dice con che passo i deve andare da 1 a n più 1 quando vale 1 in realtà si può anche omettere quindi non metterlo andiamo adesso a copiare il codice e a inserirlo Mm. lo facciamo eseguire eh, proprio dall'interprete nella shell di python quindi lo copio qui vado a salvare questo file qua e lo chiamiamo <coughs> media n run allora quanti numeri vuoi inserire? 3 ah certo allora mi sono dimenticata, e probabilmente voi invece no, che eh, chiaramente prima devo aggiustare, eh, come abbiamo visto nel video precedente, due, tutte le istruzioni che non funzionano nella traduzione automatica che fa FlowGoogle, cioè quelle di concatenazione tra stringhe e variabili. Allora qua cosa devo fare? Allora, intanto sistemo l'ultima. Se vi ricordate basta eh, scrivere tutto in un'unica stringa, mettere la variabile tra parentesi graffe anteporre una F minuscola prima delle virgolette. Quindi faccio in questo modo, in modo da non avere più la segnalazione dell'errore. Oh, scusate, ho sbagliato. Ctrl C. Andiamo qua. CTRL-V, ok. E tutto a posto, giusto? No, devo mettere la F. Ok. Uh, run. Lo salvo perché l'ho cambiato. Quanti numeri vuoi inserire? 3, inserisce il primo numero 5, il secondo numero 8 e 4. La media aritmetica è, è 5.6 periodico, ok. Come vedete la traduzione che Flogoritme ci offre del ciclo FOR funziona perfettamente l'unico inconveniente che abbiamo avuto era quello che conoscevamo già della, della concatenazione tra string e variabili